chi sei? Come mai sei qui? Fai un rumore bello grande? Bello forte? Dacci la prova che non è suggestione nostra. Se ci sei, faccelo capire in modo chiaro. Fai qualcosa. posta dei mobili. Dove sei? Fatti sentire. Proviamoci ma fare un attimo con Sbox? Sì. Mi dai il lucio, qualcuno. Sentire. Io continuo sempre voci con il aria. Viaggi un po'. Disgunta. Cosa ti hai detto? Qualcosa, ti te ho fatto anch'io. C'è qualcuno qui con noi? Sì? Mi senti? Sì, Chiara, Chiara. Mi dici il tuo nome, per favore? un grande per farci capire che sei qui? siete dei pazienti? dei dottori? Perché siete ancora qui? Tu sei Dove Dove Da dà fastidio che siamo qui? Okay. Esatto. Okay. Ce ne dobbiamo andare? Un bingo, eh? Hai detto no, mi sembra il bingo, eh. Un'altra ombra di stare, non è possibile? Scusa. Scusa Ti giuro che sono un'altra ombra Ti giuro che sono un'altra ombra eh. Scusare eh. Scusa Ma ti giuro che sono un'altra ombra Adesso non so se sono in ombra i miei occhi, però io ho visto un'altra ombra, adesso andare vedo... da destra verso sinistra, scusate, non volevo. Io ero concentrata a sentire il bambino a pensare cosa chiedere. aspetta sì. Andiamola, dai. Aspetta. Mamma mia. Puoi rifarlo di nuovo? Acqua non abbiamo. No, adesso. puoi rifarlo di nuovo? Fatti vedere dalla videocamera. Ho appena visto un'altra ombra. Per favore, palesati. Cos'è stato? Non lo so. Ah! Cos'è stato, Ale? Veniva da qua, giusto? Sì. Da là in fondo. Accendi la luce. pazzesco. E siete ancora? Ragazzi, qualcosa c'ho la bocca secca. Non Anche riesco, non riesco a, parlare. a parlare. Qualcosa Scusate, qualcosa sta succedendo. Dobbiamo andare di lattere. Avanti, fatti vedere. un cerchio qua per terra la telecamera sfoca Ale guarda non si vede più niente come mai? ok qua per terra c'è un cerchio non so se riuscite a vederlo no Ale continua a sfocare appena, appena inquadra in fondo si sfoca si sì vuoi come a spegnere la No, eh? no, spegni la luce. Scusate, ragazzi, ma... Ok, ok. Andata? Sì. Fatti vedere davanti alla telecamera. Passato sono... Oh... Cosa c'è? Sono passati tre insetti, credo siano tre insetti, poi li vedremo bene nell'editing. Mamma mia, è inquietante, Ale. Proviamo ad andare avanti. Proviamo. c'è qui con noi prova a farti vedere adesso qui c'è una puzza di muffa. Senti la puzza di muffa. Sì. Mamma mia. Vogliamo sì. sì. eh, è... Volete che ce l'andiamo? Senti trovare il problema. C'è questa pozza, mamma mia, si Muffa, è muffa, medita.